Il 21 settembre 2015, quasi per gioco, ho iniziato l'avventura di patate e fantasia. Mi è stato proposto di raccontare il mio mondo patatoso. Per farlo dovevo iniziare dalle mie origini. Qui dove tutto è iniziato, la chiesa dove sono sposati i miei genitori, a Ripatranzone, nelle Marche. Colonia, la città dove sono nata, il mio mare, la mia vita a marittima, nelle Marche. In questi cinque anni con il mio blog ho realizzato tantissime ricette a base di patate, un tubero povero ma con una grande potenzialità. Grazie al blog, oggi, posso raccontarvi la mia storia e i momenti più importanti della mia vita. Un viaggio spazio-temporale dalle marche alla Germania, scandito da luoghi, ricordi e soprattutto sapori, attraverso la mia storia che parla di emigrazione, di nostalgia, di teatro, di affetti, di identità e soprattutto di cucina, con un filo conduttore, le chiamate patate. Patate fantasia, viaggio sentimentale tra ricette, sapori e ricordi. In vendita, in tutte le librerie e storoline.